Puntato sulla riva di una nuova era di Però prima di entrare nel tema di oggi, vi vorrei ricordare che potete seguirci sul canale YouTube, Telegram e la pagina Facebook e potete scrivere nei commenti se avete domande e vi risponderemo. A questo incontro parleremo di autoproduzione e. sono Giovanni e insieme a Silvia abbiamo una bambina di quasi 4 anni, Anita. Siamo Silvia, Sopara, Riccardo e Federico. Siamo a Riccardo di Salvador, siamo una comune e viviamo insieme dal 2015 su questa collina e da quasi un anno e Ci chiamiamo Alvador perché è in dialetto reggiano. L'Alvador è la pasta madre, quindi di pietito, è, è quella cosa che appunto il fornaio distribuiva tutte le case e alle regole, insomma, cioè le, le, le madri, le nonne. cosa di una comunità che però si allarga e si nutre del territorio e nutre anche il territorio. Ecco. E per quanto riguarda produzione invece... È... Sì, noi abbiamo iniziato eh, prima di fare la comunità e il villaggio a fare attivismo eh, sociopolitico su alcuni temi che ci interessavano, eh, sull'ecologia, sulla legalità, sulla e quindi siamo partiti cercando di andare verso l'esterno, no? andare in piazza, andare a raccontarci, a raccontare, e piano piano abbiamo capito che avevamo bisogno di concretizzare questa cosa e quindi partire da, dalla nostra vita quotidiana e il modo che abbiamo trovato, conosciuto, copiato da altri è stato quello di autoprodurci le cose di cui avevamo bisogno, partendo dal cibo per l'igiene personale, passando per la legna, il riscaldamento, passando per le strutture su cui ci sediamo, per i impianti che ci servono, perché la nostra grande rivoluzione, quello che stiamo cercando di fare, la rivoluzione che stiamo cercando di fare passa proprio attraverso la, le nostre vite di tutti i giorni e, e quindi l'autoproduzione è un po' il simbolo di questa cosa. Qui siamo nell'orto, l'orto penso ci permette di parlare di tante cose perché da una parte di autoproduzione, perché cerchiamo di coltivare il cibo che poi andiamo a mangiare, ci permette però di parlare anche di eh, autosufficienza che per noi è è qualcosa su cui abbiamo ragionato su cui abbiamo pensato tanto perché comunque in questo orto e anche con gli alberi che abbiamo piantato questo inverno abbiamo piantumato un centinaio di alberi in parte ad andare a fare una forest, in parte per fare delle barriere frangivento sono anche alberi da frutto quindi ci permetteranno anche di produrre un po' di frutta però sicuramente non produciamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e questo anche per la scelta comunque di creare un po' un'autosufficienza di territorio, no? quindi non, non produrci tutto fa sì che abbiamo bisogno degli altri, fa sì che la frutta e la verdura che non produciamo andiamo a prenderla da qualcuno che però la produce in un modo a noi molto affine no? e quindi lo sosteniamo piuttosto che eh, la farina che andiamo a prendere in un antico mulino del territorio che ha rimasto in piedi mulino, eh, un mulino a pietra Autosufficienza, ma un'autosufficienza allargata, un'autosufficienza di territorio, fatta anche di scambi. Infatti, questo orto è ancora giovane perché siamo partiti un annetto fa, ma già l'abbiamo allargato. Nell'idea quest'estate di riuscire a, eh, a sopperire in parte al bisogno anche di altre 4-5 famiglie, di nostri vicini di casa, con delle cassettine di, di frutta e verdura settimanali, con il pane, con le uova e sono tutti i frutti dell'orto. Quest'orto è anche un po' il frutto di. a volte qualcuno ci chiede che metodo abbiamo usato, ma è, è molto difficile a dirci, perché di fatto abbiamo un po' raccolto il sapere di, di varie persone, un po' dei nostri familiari, un po' di persone che passavano di qui e la nostra esperienza e Abbiamo messo insieme un orto che, che funziona, che sia efficace e anche che corrisponda un po' ai nostri valori di, di rigenerazione del terreno, di, di lavorare senza l'uso di pesticidi o cose simili. Nell'esperienza degli anni siamo riusciti anche a iniziare un po' a produrre i nostri semi. Quindi le piantine che sono adesso nell'orto le abbiamo cresciute nel sementaio, ci siamo costruiti, costruiti un sementaio, qui avevamo il posto per farlo. E quindi questo vuol dire anche studiare, vuol dire anche imparare come fare a tenere i semi, come fare a crescere le piantine e questo anche apre a, ad altri scambi, no? Non tutti possono avere un sementaio in casa, quindi alcune delle piantine che abbiamo prodotto le abbiamo poi scambiate con altre persone che magari in cambio ci fanno andare a raccogliere i fitti nel loro albero quest'estate per, per fare le marmellate perché poi l'orto e la terra si legano tanto anche tutta la parte di autoproduzione che, che è conservare, no? quindi facciamo tantissime marmellate, facciamo tantissimi pesti, cerchiamo di mettere via frutta e verdura il più possibile così poi da consumarla durante l'inverno quindi da una parte piano piano aumenta la nostra capacità di, di autoprodurre e dall'altra aumenta la capacità di, di scambiare e aprire ancora più relazioni verso il territorio così da riuscire effettivamente ogni giorno a sapere esattamente quello che mangiamo, da dove viene chi l'ha prodotto, che chi l'ha prodotto ha rispettato la terra, ha rispettato i diritti dei lavoratori e questo è davvero molto importante, questo per noi fa, fa parte di quella che Vandana Shiva chiama resistenza alimentare no? e dice c'è una rivoluzione oggi in corso, una rivoluzione che parte dalla terra, che parte da, da chi la coltiva e che parte dalla tavola di qualsiasi persona tutti i giorni che, che può scegliere che cosa metterci sopra questa tavola. Federico, volevo chiederti anche che tipo di relazioni avete strutturato sul territorio, soprattutto legate alle produzioni e so anche del fatto che vi siete appena trasferiti a te. Eh, da poco che vi siete trasferiti, quindi siete già riusciti a instaurare delle relazioni, raccontaci un po'. Sì, eh, noi praticamente lavoriamo molto sulle relazioni, quindi il territorio, già dove vivevamo prima avevamo, facevamo parte di un gruppo di acquisto solidale e trasferendoci qua abbiamo cercato di portare quel, quei modelli di relazioni anche in questo contesto, in questo territorio. Abbiamo quindi costruito un forno in terra cruda, un forno in terra cruda con cui facciamo il pane e che scambiamo con il territorio. Ogni settimana facciamo un giorno in cui facciamo pane, e lasagne, biscotti, e patate e prodotti del forno in terra cruda, principalmente per la casa, ma anche per scambiarlo col territorio. In, in, a disposizione di chi ce lo chiede. Eh, e insieme al forno, eh, in terra cruda, abbiamo anche delle galline, abbiamo incominciato a tenere galline eh, che i vicini sanno che, e, e i vicini sanno che quando eh, hanno bisogno di uova possono passare, chiedercele e gli diamo una confezione e ciò cioè di cui hanno bisogno. Abbiamo relazioni anche con, con della, una casa della carità in particolare, e una casa di suore con cui ci scambiamo eh, prodotti in eccesso che magari loro hanno eh, o noi abbiamo, eh, in maniera da, da, da collaborare, da far girare le energie in più e darne a chi ne ha bisogno. Oltre che scambiare beni materiali con il territorio, scambiamo anche competenze. E, mh, qua ad esempio siamo nel vigneto della Vicina, che è un vigneto che era fermo da tre anni perché lei non aveva più le energie per poterci stare dietro. E, e Noi ci siamo offerti di aiutarla, di fare la potatura della vigna, di fare le, i trattamenti di cui ha bisogno e in questa maniera facciamo uno scambio, eh, lei ha bisogno di manodopera, d'opera, noi glielo offriamo, al tempo stesso noi impariamo com'è com la, la vita, com'è la gestione del ciclo, del ciclo vitale della vita e di che cosa ha bisogno. Alla fine avremo anche un po' di scambio di vino eh, che noi gradiamo a tavola e quindi guadagniamo tutti Eccoci nel Lab Che Sabe, ah, ragazzi, cosa producete di bello qui dentro? Allora, questo è il laboratorio di artigianato e anche autoproduzione e um, ci dedichiamo soprattutto al recupero di antichi mestieri e quindi facciamo cose come lavorazione del legno oppure impagliatura delle sedie e cesteria e, e poi abbiamo un po' studiato questa tecnica antica di tintura dei tessuti e stampa dei tessuti che si chiama ecoprinting e quindi stampiamo le stoffe che insomma, recuperiamo da antiche lenzuola, insomma pezzi che ci vengono dati, quindi sono tutti pezzi che vengono state reciclate e poi le pingiamo, stampiamo tutte con un processo naturale e con elementi naturali quindi le tingiamo con delle cortecce o delle radici e poi mh, o fiori insomma o scarpi di verdure eccetera e poi le stampiamo con le foglie o del nostro giardino oppure che, che recuperiamo e, e quindi con questo dopo cucendo lei è, è, la, è la cucitrice e facciamo vari pezzi insomma che dopo mh, proponiamo e vendiamo per... Mh, sostenere l'associazione dell'ecovillaggio. Okay. Poi c'è una parte di cosmesi invece. C'è sì, tutta una parte piccola, perché comunque stanno molto sul semplice, però di, della cosmesi che usiamo noi tutti i giorni di fatto. Quindi questo ci permette di eh, non comprare più il sapone, lo shampoo, il dentifricio, ma, ma farlo da noi, con materie prime che compriamo cercando di comprarle più o meno prodotte in Italia, comunque di un'origine certificata. In parte le produciamo noi perché è tutto, tutta la parte degli olioliti che poi servono a fare le creme, i saponi, li produciamo con, con i fiori, le, le piante del giardino, del territorio. E anche qui c'è una piccola parte di, di vendita, di scambio, ma è davvero molto, stando sul semplice, ecco, ci permette di aver ridotto molto tutta quella parte sicuramente del, del packaging legato alla comprare tutta, tutta la cosmetica, perché se pensiamo a tutto ciò che è anche solo il sapone, che è una cosa che si usa tutti i giorni, a tutta una parte di plastica di packaging, e infatti questo è quello che cerchiamo anche un pochino di trasmettere agli altri, perché poi cerchiamo di eh, fare dei workshop, degli eventi, in cui insegniamo queste cose molto, molto, molto basilari, diciamo, alla gente che siamo molto sul basic, non abbiamo studiato erboristeria, però... Che anche con pochissimi ingredienti di base, molto facilmente reperibili, uno riesce a farsi le cose chiuse tutti i giorni e così elimina tutto, tutto il packaging e tutto il sistema del, del commercio che c'è dietro. Insomma, e, e questo è anche molto importante, cioè molto importante per noi trasmettere un po' i saperi che ci stiamo costruendo, perché eh, non ci interessa fare un commercio di questo laboratorio, che facciamo, ci interessa tanto trasmettere, trasmettere queste arti e mestieri, trasmettere la possibilità di fare le cose con meno, più semplici, di ritrovare delle tecniche antiche. E quindi, legato al laboratorio, c'è anche un po' tutta questa parte di, di workshop, di, di democratizzazione del sapere, diciamo, di solito. E... <ride> <ride> e um... Fate anche dei mercatini o, o le persone possono venire qui e uh, quando vengono a trovarvi comprano qualche prodotto? Sì, <ride> e principalmente questo e poi su magari social, le piattaforme mm -hmm. eccetera perché quando abbiamo iniziato il laboratorio poi è partita anche la cani. pandemia, <ride> perché questo laboratorio ha un anno praticamente, sì. esatto. E però a noi piacerebbe molto invece fare sì. mercatini, incontrare la gente, insomma, proprio questo insomma, modo di scambio è più nostro, insomma ne faremo uno tra poco, però in questo anno qua ovviamente è stato difficile. Sì, è bello raccontare, cioè quando sì. è una cosa del genere, devi raccontare come hai fatto le foglie, dove le crise, sì. e poi quando viste toccate, sì. insomma, anche per apprezzare di tutto. Quindi sì, cioè vogliamo sì, di fare ancora. Esatto. Faremo un po' di eventi a casa qua quest'estate. Sì. Un po' di pizzate, un po' di workshop e, e così anche l'occasione di fare dei mercatini. Fortunatamente qualcuno ogni tanto pasta di qua, no? Comunque la pandemia è un po' andate, quindi, quindi libertà, un po' di gente passa di qua via. Mm -hmm. Esatto. Sulla so, l'autoproduzione mi solo aggiungere che c'è tutta una parte anche di detersivi e di cose che ovviamente usiamo solo in casa però pian piano, insomma, leggendo cose, leggendo libri, siamo riusciti anche sulla parte della pulizia della casa a essere un po' più autonomi. E poi anche abbiamo una piccola farmacia casalinga, perché qui c'è tutta quella parte, e in quel momento dell'estate in cui facciamo gli olioliti, facciamo anche le tinture madre, tutte queste cose un po' noi, utilizzando i principi attivi delle piante e che servono e sono tutte cose appunto a consumo nostro, semplicemente così. abbiamo imparato a coltivare, fatto delle piante officinali che poi ci servono a fare eh, appunto le orite, fincole male, i cuori, che comunque è una parte interessante, e, mm. e... <ride> sì, <la> farmacia, <ride> sì, <la> farmacia. <ride> <ride> Quindi, un po' abbiamo imparato a coltivarle, un po' abbiamo imparato a riconoscere le tantissime eh, piante selvatiche di cui è ricco il territorio, non solo dal punto di vista di preparazione, appunto di, di preparati, ma anche da, appunto, dal punto di vista del cibo. Cerchiamo di ampliare sempre di più il range di, del selvatico che mangiamo. Adesso, perché siamo in aprile e maggio, è veramente scoppiato, no? Diciamo fare dei pasti in cui la parte del. Il fresco della verdura è fatta parte di, di piante selvatiche mm. so. grazie anche per quelli conoscenze del territorio mm. perché noi siamo qua da un anno quindi anche è stato difficile poi ritrovare le piante sì. se va a capire perché noi prima eravamo in pianura adesso siamo a 600 metri però tante persone del paese invece hanno no, queste conoscenze e ce le hanno trasmesse, quindi è tutto un bel legame anche questo. Ci passano, ci insegnano, ci dicono. Sai come questo meravigliose, ma è questo bello, la... bello. Eh. Nella ristrutturazione della casa, insomma, ci siamo fatti un po' di domande perché comunque il settore dell'edilizia risulta uno dei, più, dei settori più inquinanti, insomma. Da, da quelli esistenti, eh, quasi tutti i materiali usati eh, diciamo, contengono petrolio e quindi ci siamo fatti qualche domanda su che materiali potevamo utilizzare eh, appunto per, eh, per le nostre ristrutturazioni e ci siamo un po' rivolti a questa nostra amica che fa l'architetto di via edilizia che appunto ci ha un attimo supportato in questa ricerca ad esempio abbiamo fatto una piccola pavientazione interna e abbiamo utilizzato insomma, il sughero e la terra cruda invece come intonaco finale, e questo in tutte le pareti esterne delle camere. E ad esempio anche queste vernici sono vernici insomma, di origine naturale, sono state fatte da noi con la farina di riso e polvere di marmo e coloranti naturali, quindi ossidi e terre, e in questo modo siamo riusciti appunto anche a produrci parte delle, delle pitture utilizzate e per, per la casa. Giovanni... Quanto tempo più o meno dedicate alle produzioni, quanto tempo invece dedicate alla vita privata, al lavoro esterno, eh, come ve lo gestite ecco? Allora noi abbiamo mh, da un po' di anni, eh, siamo entrati in un processo di, di conoscenza un po' della, eh, de, del lavoro, di quello che per noi è il lavoro diciamo. E, mh, quindi di fatto nel progetto di Ecovillaggio che abbiamo scritto eh, abbiamo sostato tanto su questo tema perché eh, è un tema importante, il tempo e il lavoro, entrambe, entrambi i temi, e, e ci siamo un po' riconosciuti nell'idea che il lavoro deve essere qualcosa di, di generante, eh, qualcosa di, di generativo, e no? non per forza di produttivo nel senso di eh, ricavare un utile eh, portare a casa i soldi no? e eh, né un obbligo di andare a lavorare tutti i giorni all'esterno e avere un impegno fisso eccetera. Abbiamo più la, pensato appunto che il lavoro per noi è eh, fare qualcosa che ci piace, che ci fa star bene, qualcosa che parte dalle capacità che abbiamo e, e quindi abbiamo pensato a una sorta di ibrido eh, lasciando libero le persone di lavorare anche esternamente alla comunità e allo stesso tempo invece di scegliere di lavorare internamente anche totalmente, in maniera totale. Quindi abbiamo capito che un, un full time ad esempio non sarebbe compatibile con la vita di comunità e invece un part time sì, quindi un po alcuni giorni fuori alcuni giorni all'esterno sono compatibili perché il resto del tempo lo dedichi a casa quindi eh, sei presente quando avvengono eh, i processi quando le relazioni si, si incontrano e, e quindi sei anche presente nella, nella gestione di queste relazioni, no? nell'ecologia di comunità. Se sei tutti i giorni all'esterno a fare altre cose eh, non riesci a partecipare e soprattutto la tua energia la dedichi verso l'esterno invece che verso l'interno e al progetto e al sogno comunitario. E, quindi la nostra economia è fatta sia di autoproduzione ma anche di alcuni piccoli stipendi esterni che arrivano e, e quindi è una sorta di ibrido che è allo stesso tempo in movimento, cioè non abbiamo né la regola fissa di dire almeno 3 ore a settimana o 10 ore a settimana bisogna lavorare fuori, no, c'è chi lavora sempre solo dentro, c'è anche chi lavora fuori e l'economia è, è indivisa, quindi abbiamo tutti lo stesso conto, per cui Ogni tot facciamo i conti economici e capiamo chi se la sente di lavorare fuori, se c'è bisogno di lavorare fuori, o chi invece ha desiderio di iniziare a fare qualcosa dentro, vediamo se è possibile, se tutti sono d'accordo. Il nostro lavoro fa parte appunto di un'economia che abbiamo scelto essere appunto indivisa, quindi. Tutti i soldi che guadagniamo, che cioè ognuno guadagna un po' nei suoi lavori o che arrivano dalle produzioni ehm, e dalle vendite di piccoli prodotti, dell'eccesso, dei prodotti dell'orto, dei prodotti del forno, eccetera, e, ehm, appunto concluiscono nello stesso conto. Questo per noi è un grande traguardo raggiunto perché abbiamo lavorato tanto prima eh, in maniera graduale. E quindi, inizialmente, sei anni fa, quando abbiamo iniziato, e mettevamo insieme, condividiamo alcune piccole spese e quindi mettevamo una parte dei soldi, e man mano abbiamo aumentato questa cosa fino a arrivare a mettere tutto insieme, comprare la casa insieme, quindi fare il mutuo, e fare un po' di debiti avanti e indietro, e però ecco tutto questo appunto nella logica della comune, quindi che non c'è proprietà privata ma eh, ci sono i singoli individui che compongono la collettività. E ci riconosciamo ogni mese un tot di, di soldini per paghetta, no? Quindi per avere qualche spesa personale, per i vestiti, per le sigarette, per qualsiasi cosa, e, e però il resto è tutto spesato diciamo, dalla comunità, cioè, la comunità si occupa della salute, si occupa di, della tecnologia, si occupa della benzina della macchina, di, di qualsiasi spesa riguardi la nostra vita. E, oltre alle produzioni e il lavoro esterno, eh, stiamo iniziando a fare un po' di eventi, quindi pizzate, eh, laboratori di necoprinting, di saponificazione, eh, faremo qualche attività con i bambini, visto che siamo educatori, abbiamo formazione degli educatori, e, e quindi stiamo cercando di ampliare eh, il ventaglio di piccole entrate no, che arrivano, eh, con la logica di portare noi stessi dentro la comunità. Quindi il nostro lavoro non per forza appunto deve essere esterno, ma può diventare invece il lavoro dell'individuo eh, dell che viene trasmesso e portato nella comunità e, e con questo tutta l'energia che un individuo può dare agli altri. Bye. Ciao! Ciao. Ciao.